Isolato dopo la lite con Ignazio Moser, Daniele Bossari cede e piange, vorrei essere più forte. Il rapporto tra Daniele Bossari e Ignazio Moser ha subito una drastica battuta d'arresto dopo quanto accaduto nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip. Il fatto che il conduttore abbia dato voce a quello che il ciclista voleva restasse un segreto per quanto si possa parlare di segreti nella casa del GFVP ha spinto Ignazio a comunicare a Daniele la volontà di allontanarsi. Isolato dal resto del gruppo che gli ha dato torto, Bossari si è rifugiato sconsolato in confessionale per raccontare la sua versione dei fatti. Le regole del gioco mi impongono una motivazione e io poco furbescamente sono stato ligio al mio dovere. Sono veramente sotto un treno, la voce si spezza, NDR, come se mi fosse passato un camion addosso. Questa cosa mi sta facendo soffrire un casino perché non avevo alcuna intenzione di interrompere il nostro rapporto. Dopo essersi portato le mani al viso, l'uomo ha ceduto allo sconforto fino a piangere, vorrei essere più forte. La lista di Ignazio Moser. Ad allontanare Moser e Bossari è stata la famosa lista delle amanti di Ignazio. Nel corso della settimana, infatti, il ciclista ha raccontato di tenere un diario in cui annota tutte le sue conquiste con tanto di voto da 1 a 10 a seconda dellabilità. Daniele ha nominato Ignazio a causa della lista, attirandosi il biasimo del giovane che ha condannato il suo atteggiamento. Quando una persona mi fa un torto, io chiudo le porte. Lo reputavo un amico, qualcuno di cui fidarmi ciecamente. Più tardi, dopo averlo affrontato, Mosè ha comunicato a Daniele di considerare finita la loro amicizia. Daniele sai che ne ho parlato quasi con vergogna. Non sei difendibile, dovresti chiedermi scusa ma abbiamo chiuso. Lo reputo un tradimento. Potrai rimanerci male quanto vuoi ma tra me e te farà fatica a nascere un rapporto damicizia. Questo te lo scrivo e te lo fermo. La reazione di Jeremias Rodriguez. Ad aggravare la posizione di Bossari, rendendogli penosa questa settimana nella casa, è la distanza che avverte negli altri coinquilini. All'allontanamento da Ignazio, ad esempio.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 Mi fai uscire di testa così. Quello è una mer, quello è una persona di mer. Spero solo che se ne vada. Filippa Lagerbach chiede siano presi provvedimenti. Intanto, Filippa Lagerbach ha fatto sapere di aver allertato la produzione del GF VIP. La compagna di Bossari, preso atto delle parole di Jeremias, ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di restarsene a guardare.